Allora, buongiorno a tutti, sono Matteo Bortolon della Fionda per il progetto d'Urgenza Oggi siamo con Valerio Colombo. Ciao Valerio, grazie di essere venuto con noi. E grazie parliamo un po' eh, con Valerio che è un attivista e un militante, un po' delle riflessioni che si possono fare di come arrivare a un partito attraverso un processo che crea prima una comunità e un movimento. Prima di entrare in media stress, come si suol dire, Valerio, se ci puoi dire un po' un attimo del tuo percorso, del perché sei arrivato a riflettere su questo tema in maniera così peculiare. Molto volentieri. Allora, io all'alba dei miei appena compiuti 50 anni ne ho spesi 30 nel movimento umanista, di cui 20, gli ultimi 20, sono stati tutti come attività concentrate sul partito umanista che è l'organismo politico del movimento umanista. Allora, non è possibile sintetizzare in cinque minuti quello che è stato e che è il movimento umanista, però il FLASH, che è un'organizzazione e una corrente di pensiero di stampo internazionale, che è molto sviluppata soprattutto in Sud America, ma anche abbastanza in Europa, e poi anche in altri posti, per esempio c'è cioè in India, c'è cioè in tanti posti del mondo. Abbiamo avuto il massimo sviluppo intorno agli anni 90 del, del secolo scorso e i, nostri, i cardini fondamentali eh, dal, dal punto di vista sociale diciamo, sono la centralità dell'essere umano visto come essere storico e intenzionale e il superamento di ogni forma di violenza definita in particolare come negazione su qualsiasi piano dell'intenzionalità. Cioè, quindi come partito umanista in particolare il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere quella che noi chiamiamo democrazia reale in quanto secondo noi le forme attuali e anche eh, recenti del panorama mh, politico sono, sono definibili più come una democrazia formale che è sicuramente evolutiva rispetto alle forme precedenti ma non c'è mai stata a nostro parere una vera democrazia diciamo quindi anche secondo noi è anche un po' sbagliato il parlare di ritorno al passato perché sì ci sono state delle costituzioni come promesse però non sono mai state attuate quindi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 Questo comunque dal nostro punto di vista implica l'aggiunta di un certo livello di democrazia diretta al sistema, però purtroppo quando si parla di democrazia diretta appare subito l'uno vale uno di moda negli ultimi tempi, invece quella ultimamente si è appiattita diciamo la democrazia diretta, invece secondo noi la democrazia diretta, la democrazia partecipativa e quella rappresentativa dovrebbero essere mescolati per ottenere una ricetta che diventa la democrazia Quindi bisogna eh, articolarlo in modo un po' più complesso: la faccenda non può essere perché, sennò, diventa ancora più formale. Cioè, una democrazia diretta che in realtà non esiste perché ti consulto solo quando voglio io, per esempio, e quindi non è diretta per niente. Eh, però l'altro tema è che per ottenere questo è ancora più importante l'accesso all'informazione e la, all'autoformazione continua dei cittadini. perché... Se uno vuole diventare sovrano, deve diventare sovrano, si deve poter qualificare in modo adeguato, sia per decidere direttamente, ma se non è che si può diventare tutt'oggi, però devo avere accesso a abbastanza informazioni per poter consultare e valutare gli esperti per poter decidere, come se fossi un politico, come se fossi un capo di Stato. Quindi secondo noi la democrazia diretta implica che i cittadini studino da sovrani. No? è infaticabile quindi è un processo anche abbastanza faticoso quindi non, non, è, la, è la fine della delega totale, poi alla fine avrò anche la consapevolezza, la consapevolezza di delegare no? però ecco allora questa è la premessa un po' lunga però eh, spiega diciamo il punto di vista da cui parto dopodiché la ventina 20... A livello più pratico, da vent'anni a questa parte in Italia, ma anche in Cile e in altri paesi, il Partito Umanista ha sempre cercato di promuovere fronti politici che potessero rappresentare questo tipo di istanza o quantomeno un avanzamento verso una democrazia. Quindi, diciamo, delle cosiddette forze progressiste, sinistra, si possono chiamare in tanti modi. E, per esempio, in Cile ci fu il Punto Spodemos Mass, ultimamente ci sono stati anche degli eletti, qui sono più un po' il Partito Umanista. Forte. Qui abbiamo fatto di tutti i colori, da sinistra arcobaleno alle liste civiche, coordinamenti, laboratori politici, eh, bottega partigiana, lista civica italiana, P101, a sinistra contro Leo, di tutto. L abbiamo fatto veramente, abbiamo cerca, perché cerchiamo sempre di dare anche un contributo per tendere ponti e cercare di unire, diciamo, anche a volte, nella mia esperienza, culture quasi diverse perché tra il civismo e una certa sinistra radicale c'è spesso un problema di linguaggio, per esempio, addirittura, che non ci, è come se ci fossero due lingue diverse. E quindi, Nel sì. stesso, che, che è più ampio del partito, ha promosso iniziative ancora più grandi, tipo la Marcia Mondiale per la Pace e la Non-Violenza nel 2009, o il Forum Europeo di Milano nel 2008, quindi sempre nell'ottica di unire, aggregare, anche perché il tema è che il testo sociale con la globalizzazione si è destrutturato moltissimo e quindi eh, ci si trova nel paradosso di un accesso diciamo, social, relazioni umane eh, molto ampio ma con una destrutturazione sociale estrema e quindi eh, questo è uno dei problemi che poi ci si trova di fronte alla politica. Eh, ecco, nel frattempo, in questi specie negli ultimi dieci anni, siccome la premessa era che uno deve studiare da sovrano, noi ci siamo anche messi come gruppo di cittadini, i militanti del partito, a studiare. A studiare siamo partiti dal libro del nostro amico economista argentino Guillermo Sullings, pubblicando l'edizione italiana di Economia mista oltre il capitalismo, che è un, diciamo che è un po' una, una sintesi dell'economia. Dell le proposte economico-sociali umaniste, in realtà cercando anche di approfondirle, dopodiché, abbiamo approfondito molto il tema dell'economia, dell'euro, cioè, ci siamo proprio messi a studiare e ogni volta che noi facciamo una posizione, non la facciamo soltanto dal punto di vista politico. Prima studiamo eh, come, come dei dannati a partire da tutti i nostri materiali, perché comunque c'è tutta la nostra letteratura. Però cercando proprio di, oppure consultando, spesso organizziamo dei workshop in cui invitiamo anche degli esperti, amici, e. Eh, ma, ma non nell'ottica di, di fare una cosa elitista, Proprio secondo me quella dovrebbe essere la forma se, se i cittadini vogliono fare un comitato per superare un problema dovrebbero prima riunirsi, stabilire i temi e poi chiamare loro degli esperti e, e formarsi sul tema e poi decidere. E quindi insomma è una specie di esperimento vivo di, di, di, di, di questo modello del, dell'ipotesi della democrazia eh, diretta che richiede eh, questa autoformazione. In più il Partito Umanista ha una forma, negli ultimi diciamo, dieci anni è stata una forma che è un ulteriore esperimento di democrazia diretta, In cui abbiamo le, delle equip di base, le chiamiamo, che possono essere radicate in un, in un territorio oppure possono essere tematiche, comunque un gruppetto di militanti è il nucleo di base e poi diciamo c'è un livello elettivo nazionale e uno internazionale che devono coordinare queste equip quindi chiunque fa quello che gli pare e le decisioni a livello nazionale o internazionale su adesione a campagne, elezioni o a livello locale vengono fatte consultando sempre tutti gli iscritti del livello corrispondente è un non è semplice lì, proprio praticando lo scopri che ci sono mille difficoltà e anche impari a gestirle quindi attraverso la comunicazione attraverso eh, il, il, il, il capire per esempio chi deve, chi deve votare una certa cosa eh, non è semplice, perché? <ride> quindi ecco questa era la, la premessa. E ecco, in particolare, eh, perché vabbè, per il Partito Comunista non è enorme, quindi non è che comunque ce la facciamo mentre invece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 E quindi ecco, questa cosa qui mi ha portato a riflettere molto e cercare di, di, di immaginare delle, delle, delle nuove forme organizzative. Ecco, se vogliamo un po' entrare nel merito di questo, perché quando ci siamo parlati tu mi parlavi appunto sulla necessità di creare una comunità politica che sia un uh, elemento precedente al partito vero e proprio, eh? Secondo te questo processo come si dovrebbe cominciare ad articolarlo per gettare le fondamenta di questo? Perché mi sembra di aver capito che per te prima di costituire un partito ci vuole un processo precedente, no? Come si dovrebbe fare secondo te? Quali sarebbero i presupposti? Te. Un presupposto, prima, prima ancora c'è un altro presupposto che è il tema proprio della, della forma partito. Che poi fa capire come, com come realizzare il processo, cioè, par partendo dalla. Cioè, quindi, la situazione attuale è che eh, oggi, con eh, la struttura organizzativa del partito o del movimento politico, o anche del coordinamento di, di partiti, eccetera, eccetera, pre prevede sempre la determinazione di un centro che è o eletto direttamente oppure è imposto dai padroni del soggetto che in genere sono il gruppo promotore dell'iniziativa allora la riflessione è che questo modello è, diciamo che è abbastanza articolato è, è autosimile si dice cioè è simile alla struttura organica umana o animale cioè c'è un cervello, c'è il sistema nervoso eh, perché poi ci, poi ci saranno i quadri, i militanti è un punto di vista organicistico che corrisponde all'ottocento e in parte al novecento cioè eh, l'idea è che eh, in ogni momento della storia le forme organizzative eh, corrispondenti al momento hanno a che vedere con la concezione dell'umano e della natura diciamo della realtà in quel momento storico e quindi eh, con il razionalismo e il positivismo diciamo tutto quello che c'era nell'ottocento questa forma era molto adatta e poi c'era un, un altro tema che tendenzialmente eh, in quel periodo era facile aderire a un'organizzazione per, per, un, per un individuo. Cioè uno si leggeva un volantino, sentiva parlare... Eh, qualcuno di un'idea, entrava nell'organizzazione, perché era normale par far parte di organizzazioni, perché anche gli stati, per esempio, erano molto organizzati, c'era il, il senso di appartenenza a gruppi, c'erano anche, anche elementi esistenziali che rendevano facile questo tipo di organizzazione, c'era fiducia nell'elite intellettuale, c'erano tanti elementi che oggi non ci sono. E... In qualche modo... Questa cosa corrisponde poi a come si sono evolute le democrazie, cioè nell'Ottocento in realtà c'era ancora proprio una protodemocrazia dal nostro punto di vista, si arriva a metà del Novecento con una promessa democratica interessante, nel frattempo anche la forma partito che fatta così era abbastanza nuova, cioè non è una cosa che ce la portiamo nella storia eh, dei millenni, è un qualcosa che nasce più o meno in parallelo,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 della meccanica complessa, scopri che l'auto-organizzazione è un fenomeno che si dà in certe condizioni caotiche, precise, con alcune caratteristiche, con alcune condizioni, il famoso esagono di Saturno, io mi sbaglio sempre, non mi so, ricordo se mai se è Giove o Saturno, o gli esagoni che appaiono se scaldi una padella in un certo modo con l'acqua, cioè, si danno, questa è stata la grande scoperta di Prigogine, delle strutture dissipative, si chiamano, cioè strutture che assorbono energia e che si auto-organizzano. A un certo punto c'è la turbolenza e appaiono delle strutture organizzate, che, che però sono instabili, assorbono energia per, per mantenere la, la propria struttura, la propria struttura organizzata. Tanto che Prigogine parla di, di queste strutture come se fossero la vita, cioè lui dice che la vita in questo senso è uno stato della materia Vabbè, adesso... ecco, allora secondo me dobbiamo tenere conto di tutte queste riflessioni che ci sono state nella seconda metà del secolo scorso per ipotizzare tutto questo passo alla domanda che mi hai fatto dopo questo pipotto teorico cioè il tema è che sicuramente i, i partiti pre precedenti si basavano su delle comunità che erano stabili perché c'era un tessuto sociale super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 E, e per esempio nel nostro mondo, diciamo quello a cui penso che facciamo riferimento io, te, la fionda, sottosopra, in qualche modo il fatto che esistono la fionda, sottosopra e tante altre iniziative di questo tipo, vuol dire che la comunità comincia a esserci. Dieci anni fa non c'era, dieci anni fa si facevano dei convegni, ma era proprio una cosa, non so se ti ricordi, Chianciano, eh, fu, era proprio, eravamo agli inizi, non c'era una comunità, era una, adesso c'è però è ancora un po' un prototipo, una, una protocomunità, è piccolina, non ha ancora una massa critica. Allora, l'idea è quella di, se vogliamo dargli una... Se, già, già che dobbiamo costruirla, proviamo a inserire delle condizioni di origini specifiche che permettano che si, si instauri un fenomeno di autoorganizzazione dentro questa comunità, in modo tale...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 devi andare a aggregare i centomila microgruppi che ci sono in Italia oggi e gli altri 100.000 individui, cercare di arrivare a una massa critica di qualche migliaio di gruppi e migliaio di individui e organizzarli in modo tale che tutto non cade nel coordinamento, nel primo coordinamento e coordinamento tipo primo motore, perché poi se fallisce quel progetto è fallita la comunità. Quindi il tema sarebbe costruire un metasoggetto, una con delle regole specifiche come per esempio il divieto di fare un coordinamento che possa assorbire permanentemente tutta la comunità, stabilire dei, dei, dei valori, cioè stabilire come un laser gli elementi che sono il DNA di questa comunità, cioè fare una sintesi, specie di eh, una comunità politica, cioè quali sono i valori, i principi, eh, le ispirazioni, come le, come le definiamo, perché questo è,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 e accumulare anche nel suo, diciamo, nella sua esperienza interna, una memoria interna, di tutte le cose che vanno bene e che vanno male. Creare dei vortici di elaborazione, di... quindi fa faccio un esempio. Dentro questa comunità possono convivere soggetti politici diversi, con sfumature diverse o con ehm, anche modelli organizzativi diversi, senza perdere la loro identità aggregandosi magari in metasoggetti ancora maggiori oppure, oppure sfruttando l'esperienza di un altro perché comunque se faccio parte esplicitamente di questa, di questa rete di questa comunità io sono contento se l'altro soggetto va bene Eventuali, questo è l'altro tema cioè non diventa una competizione diciamo, tra pesciolini con l'immagine che a un certo punto ci sarà quello che mangia tutto sono dentro a, a, a, questo, a, a questo contenitore e magari veramente c'è bisogno. Mi ricordo un articolo di Ernesto Screpanti, bellissimo, che parlava del, par... del... del... del fatto che il parti... un partito moderno potrebbe essere fatto da tanti micropartiti, ognuno con un destinatario specifico, collegati in rete. E infatti, adesso non riesco più a trovarlo quell'articolo, devo chiederglielo. E... Forme di questo tipo che, poi... che permettono a di non essere spazzate via al primo fallimento o al primo attacco cioè, sono usando questo termine orrendo che si usa oggi resilienti eh, era, un era un termine molto bello purtroppo era viene, bello, viene strumentalizzato dalla commissione però nell'origine non era così come viene che no sì, però ormai proprio ecco e in più sì, eh, ehm, quindi diciamo a quel, quindi diciamo per, per, per, per chiudere diciamo il, il ragionamento sarebbe ehm, secondo me l'urgenza è quella di, di, di costruire di capire anche esattamente quali potrebbero essere gli elementi necessari affinché una rete del genere possa funzionare e anche lì io qualche, cioè per esempio il divieto di fare il coordinamento centrale sono abbastanza sicuro che, che che è importante, l'importanza delle condizioni di origine perché i sistemi complessi si ricordano, questa è una regola, i vari stati che attraversano, ma soprattutto le condizioni di origine, quindi gli elementi centrali, iniziali che uno mette sono proprio la cosa più importante. Quindi, quindi saremo... scusami, per capire bene, le condizioni di origine sono un po' la ragione fondante, no? La ragione fondante, i valori, chi sta dentro e chi sta fuori. Ok, le, ok, le, le, sì, le quindi potrebbe essere, cioè a volte me ne immagino come una sorta di super associazione che però come scopo solo quello di unire tutti gli attivisti, le organizzazioni, i gruppi che hanno che condividono certe cose, condividendo calendari, condividendo eh, informazioni, condividendo formazione, anche quindi per esempio, secondo me, quello che si sta facendo qui è un esempio perfetto di attività di questo tipo. Io infatti Ecco, sono... avrei una grande curiosità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 il dentro, infatti questo è uno dei temi, l'altro tema sono appunto ehm, le, le forme organizzative di questa metastruttura che devono avere alcune caratteristiche che permettano di, cioè il dentro e il fuori, il far circolare l'informazione e la formazione che quello è proprio uno degli elementi che permette e favorire la complessificazione e quindi anche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 sono cose che se vuoi cambiarle fai un'altra cosa cioè perché stai uccidendo cioè sarebbe come dire eh, la, la parte immutabile di questa costituzione tutto il resto c'è ampia libertà di scelta c'è diversità c'è l'eserogeneità Assoluta, assolutamente senza appunto non dando per scontato per esempio che il mio afflato etico l'afflato civico l'afflato cioè eh, sia quello che funziona cioè possono convivere più anime eh, che non vuol dire che ci può stare chiunque certo. <ride> certo ecco ci fai qualche esempio degli errori più ricorrenti che hai visto anch'io penso di aver girato abbastanza coordinamenti anch'io ne ho visti tanti ma sarei curioso dalla tua prospettiva quali sono gli errori che alla La fine l'errore fondamentale è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 Mm -hmm. e quello è, quindi L'altro tema è, c'è cioè un tema importante, dobbiamo arrivare a un tema importante, ma appunto non, non, non di quelli fondanti, si vota e poi tutti devono farlo. Ma perché? Lo farà? Mm -hmm. D'accordo. Ho, Ho capito. Oppure l'altra cosa è, si, si, si, si prova, si riprova, si fallisce, ecco, niente, basta anzi questa è forse la cosa più grave cioè il fatto che invece di fare tesoro del fatto, perché l'altra cosa che ho, che ho sperimentato in tutti questi anni è che le relazioni umane sono sempre rimaste cioè, ho grandissimi amici con cui ho fatto grandi fallimenti che magari adesso sono anche in organizzazioni cioè, non sono d'accordo, cioè... però per me quelli sono i più grandi amici della mia vita comunque sono fratelli sono... questo tipo di relazione è quello che rimarrà sempre la relazione umana quindi che si potrebbe esplicitare col valore della comunità, no? Eh, mentre invece si dà molta importanza al risultato, risultato immediato e al fallimento. Se, per esempio, una delle caratteristiche del siloismo, che vabbè, faccio un po' il proselito, è che eh, se non porti il fallimento. Ricordiamo, la... scusa, irari, forse non mi numero. Silo... È... Stilo è un po' il vostro riferimento. Era, è morto nel 2010, era, sì, sì, sì, sì. Sì, sì, era sì. il filosofo che ha fondato il movimento umanista, quindi noi ci diciamo okay. siloisti in quanto sì, seguiamo. Sì, sì. E... Si dice sempre che se non porti fallimento nel cuore non potrai illuminare l'ultimo trionfo. Cioè fallire va bene, se, se, se tieni con... cioè, ma, ma questo anche nell'intelligenza artificiale. Cioè, eh, eh, L'assistente di Google sbaglia, apposta, cioè, lo fanno sba lasciano sbagliare tranquillamente e poi impara.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 Perché interagendo possono anche andare a, a trovare delle soluzioni che altrimenti non si troverebbero. Ecco, ma andando a un po' al punto successivo, eh, mi ricollegherei a quello che hai detto tu quando dicevi creiamo, cerchiamo di creare una comunità politica di riferimento, eccetera, eccetera. All'interno di questa soglie il partito o anche più partiti. Mm. Ecco, ma qual è lo specifico del passaggio? dal movimento al partito se c'è una specificità o se possono esserci più specificità io immagino te. che a un certo punto dentro al movimento sorge l'esigenza perché per esempio in questo questo, in questo questo movimento potrebbe anche far sorgere eh, attività sindacali culturali eh, potrebbero esserci anche delle aziende delle cooperative o anche delle diciamo, eh, forme, forme azienda di nuovo tipo che, che quindi attività economiche cioè non è detto che sia soltanto l'obiettivo quello di formare un partito a un certo punto però eh, di fronte all'elezione a un'elezione importante a un qualcosa che coinvolge la comunità di, di un qualunque livello c'è bisogno di fare un fronte elettorale intanto tu inizi dal fronte elettorale cominci a capire come coordinare come iscrivere, come eh, organizzare chi si mette a disposizione di questa cosa e pian pianino costruisci una forma partito che però nasce dalle esigenze della comunità. E lì ci dovrei avere, ci prendi tutti i modelli di statuto che ci sono, poi comunque il partito deve sottostare anche a delle leggi, cioè, e, e, e ci provi, diciamo, usando anche tutti i modelli di statuto che ci sono già stati in altri partiti dell'organizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, eh, oppure di fronte a un io penso che per esempio se ci sono elezioni tra due anni... Facciamo, proprioiamoci, però non, non c'è bisogno di chiamarlo partito, potrebbe essere un fronte elettorale, un, uh, a parte, cioè la novità è che dieci anni fa non c'era questa comunità, e quindi era, uno non sapeva dove girarsi, dove andare a, Invece oggi questa comunità si potrebbe espandere facendo anche poi delle attività di formazione, andare nei territori, uh, più con attività culturali però che con attività direttamente politiche. E in questo modo attirare altre persone volontariamente in questo... Perché l'altro tema è che un tempo il verticismo piaceva. Oggi se io arrivo dicendo voglio aprire il partito, <ride> non so, mi investono per strada, mi fanno... Se invece certo. io faccio, faccio cultura, come si sta facendo anche adesso, può essere che faccio venire voglia ad altri di attivarsi. E a quel punto, nel momento in cui c'è bisogno veramente, però... perché. La, la battaglia è un po' persa però il tentativo politico elettorale va fatto e, e ci provi e, e lo fai con gente che conosci bene appunto non con avversari perché anche lì si creano i fronti elettorali in questo modo non sono di avversari che si guardano dicendo adesso chissà chi prevarrà eh, vieni da me facciamo insieme però non mettiamo nessun simbolo e poi ti mettono il simbolo sai quante volte sì sì, sì simpatiche No, perché in realtà sei comunque parte di un, di, di, di un, lo so che può sembrare un po' idealista tutto questo, però diciamo che questo secondo me è uno degli spiriti, diciamo, è uno degli ideali che si potrebbero provare a lanciare, diciamo, oltre a, perché ripeto, sul programma, sulle uh, soluzioni economiche, il post-kinesismo, uh, con... Uh, iniezioni di socialismo, la sovranità monetaria fatta in un certo... cioè, le, le abbiamo sviluppate in questa comunità, è matura da questo punto di vista, abbiamo tutto quello che serve. Ecco, ti farei una domanda, allora, sulla uh, relazione fra la struttura organizzativa proprio partito in quanto tale con uh, l'ideologia, cioè quanto è necessario che un partito sviluppi una forma di ideologia, di visione del mondo abbastanza definita, in maniera magari più stringente rispetto alla comunità politica eh, più ampia perché nella stessa comunità politica ci possono essere posizioni abbastanza divergenti o diverse su alcuni temi ma nello stesso partito se eh, sì. certo sono tentativi anche per, però capisci che se, se, se uh, facciamo un esempio la sinistra la cosiddetta sinistra ha vissuto di rendita per secoli cioè per un secolo quasi del marxismo sì, sì. E, cioè, la comunità era il marxismo per esempio poi arriva, noi il partito urbanista siamo sempre stati visti perché noi diciamo che ah, il marxismo è interessantissimo, ma noi non siamo marxisti e quindi per, ne abbiamo subite di tutti i colori per, da questo punto di vista. Però diciamo che eh, il tema è, tu poi puoi avere, io poi ho, non sono tanto bravo, nel, diversi tipi di marxismo, tutti quanti però compatibili con... Cioè, La vedo un po' così, però prima viene... La... Per quello dico che è importante... La... Cioè, quando dico che esiste questa comunità non è solo perché ci sono attività culturali, ma che sono attività culturali che hanno sedimentato. Cioè alcuni temi, in questa che sembra una bolla, ma secondo me non è solo una bolla, è proprio una comunità, sono sedimentati. Ci possono essere sfumature diverse su certi dettagli, però c'è un nucleo di ideazione che comincia a essere abbastanza solido su certi temi, infatti, l'altro temone è che questa comunità deve riuscire, e quello non ci può essere in questo periodo storico non ci può riuscire un individuo. A costruire proprio una, narrazi una narrazione, un mito. E il marxismo era un mito, cioè è sorto questo mito. E io non ce la faccio adesso a lanciare un mito da solo, e non penso che nessun individuo. Nessun... Stanno riapparendo un po' di intellettuali nel mondo interessanti, però che fanno delle riflessioni. Secondo me un nuovo mito può partire solo da, da una comunità di questo tipo. E a quel punto poi il partito lo va a tradurre con un programma, con eh, e il partito A e il partito B litigheranno eh, ferocemente, e appunto si presenteranno in, divisi alle elezioni o insieme, cioè, magari ci fosse una comunità che è in grado di produrre quattro partiti con la stessa narrazione, lo stesso mito, ma con sfumature diverse o implementazioni diverse. Ti ecco. chiederei anche cosa pensi del rapporto che il suddetto partito debba avere con gli interessi che dovrebbe difendere, perché sì, è chiaro che c'è eh, la necessità di avere una visione politica, eccetera, eccetera, però chi partecipa a un partito dovrebbe avere eh, una coscienza di, eh, dei suoi determinati interessi come di lavoratore, di persona, eh, che ha delle eh, necessità questo economiche. Fa parte, questo fa parte dello studio da sovrano. lo mm, ah, ah, ah, ah, studio okay. da sovrano è per quello che la formazione dovrebbe essere... Una, cioè far girare la formazione e autoformazione, ma anche individuale, perché c'è l'aspetto quello culturale... E poi c'è anche proprio l'aspetto del... Facciamo un esempio. Noi ci siamo, siamo stati irradiati di liber... dal liberismo in ogni sua forma per anni, anni, anni, anni. Per esempio, la meritocrazia, per come viene raccontata, è uno degli elementi più terrificanti del liberismo. E però c'è cioè, stata proprio... se Tu dici che non sei meritocratico, oggi sembra che... E quindi il tema è anche mettere... Crea, creare de, de, delle situazioni in cui diciamo, eh, i partecipanti possano eh, mettere in discussione anche eh, i, i propri schemi, però non a partire da qualcuno che te li mette in discussione e ti, te ne tiene da altri. Cioè que queste devono essere come riflessioni che portano a costruire eh, come de delle trasformazioni valoriali. Allora, il nastro di Moebius, che è il simbolo del partito umanistico, ma è, è l'infinito, in realtà è proprio il, il simbolo, del, sono due superfici che sembrano una, perché secondo noi la trasformazione personale e la trasformazione sociale devono agire in parallelo. Quindi, quindi scusami, le due superfici che poi sono una sono... Una la la, la, sua, la due, sua in realtà è una, perché in realtà Ma... il sociale e il personale sono la stessa cosa. Eh sì, il sociale e quindi... il personale che alla fine sono due zone dello stesso continuum, se ben capito. Esattamente, esattamente, okay. quindi in realtà... Eh, uno per fare politica deve mettere anche un po' in discussione se stesso e così si superano anche tanti moralismi tante cose cioè, che sembra che io devo dimenticarmi di me no, io devo ricordarmi di me e dei miei veri interessi che non è eh, fare carriera con la politica certo, che per molti, che molti sì, sì, sì. Inve invece... È un tratto dominante. Eh. Beh, andando verso le conclusioni, a me pare che i punti più interessanti, insomma, quelli che a me parano più incisivi che tu abbia detto, sono, primo, l'importanza di un processo che mh, ti fa arrivare al partito senza pretendere di costruire un 4-4-8. Secondo, l'importanza delle relazioni umane e sociali, quindi accettare la diversità di opinione, eccetera, promuoverla. eccetera, promuoverla senza rompere, senza litigare, senza infamarsi. Eh, eh, eh, eccetera eccetera questi mi sembrano eh, le cose più evitando le forzature le forzature certo. del, il, il cosiddetto centralismo democratico Che terzo eh. mi sembra hai dato molta enfasi alla formazione culturale per rendere le persone, le persone coscientizzate in maniera quindi se questi tre elementi sono un po' quelli mi, mi sembra siamo arrivati a una, a, una bella, a, un, a una bella scatola degli attrezzi per costruire qualcosa. Quindi se ha qualcosa da aggiungere, di significativo. No, io ho già aggiunto. è chiaro che questo sono come degli spunti. Io avrei molta voglia di lavorare insieme ad altri anche per metterli a punto, perché appunto io non, non è che sto arrivando con delle soluzioni. C'è un po' di certo. esperienza, ma... C'è molta voglia anche proprio di sperimentare queste forme insieme ad altri. E anche il computer, poi non è che... Mi sembra che abbiamo messo molta carne al fuoco, quindi ti ringrazio, ringrazio anche grazie. coloro che hanno seguito e ricordiamoci che siamo sempre nella urgenza. Ciao Valerio, ciao, ciao a ciao, tutti. Matteo, ciao. Grazie. Ciao.